È stato terribile, Achille. La terra tremava e le onde dell'oceano hanno sommerso Porto... sono le vittime? Migliaia. Ogni famiglia ha subito perdite. Aspettare gli Odio altri parlare come di voi in momenti come questi, ma gli uomini di Makandal... ...hanno completato il loro compito prima del terremoto. Non lo so. Pare che Vandredi sia disperso. Era molto forte. Uno degli studenti migliori di Makandal. Che peccato. Quindi non sappiamo se ha trovato il posto. Già. Ma anche se ci fosse stato un tempio, dubito che sia ancora in piedi dopo le onde. che indicavano la via? Rubati. I Templari hanno approfittato del caos. Hanno preso il manoscritto e la scatola dei precursori. li ho inseguiti via mare, ma li ho persi quando sono arrivati a New York. Dobbiamo pensare a cosa fare ora. Ad sembrava preoccupato. So che Liam ti stava aspettando. L'hai visto per caso? So che la signorina Hope ti stava cercando. Sei in ritardo. Hope? Che mi sono perso? Solo la prima ora di lezione. Ci alleniamo sempre, che segoase. E continueremo a farlo. Non sprecare il fiato, scegli odia l'allenamento come un gatto odia l'acqua Ehi Peccato, il ragazzo ha del potenziale Ma poca disciplina Va bene, va bene Che cosa devo fare? Ben fatto Qual è la sfida di oggi? Oggi impareremo a sparare. Tieni, puoi usare queste. Ma sono le tue? Beh, voglio darti una mezza possibilità di farcela. Forza. Spara a questi bersagli. Prenditi una buona calma. Ma non troppo, abbiamo anche altro da fare. Ricarica. Chiunque sa colpire i bersagli da fermo. Prova a farlo mentre corri. Andiamo, sbrigati. Il tempo scade! Ben fatto, Shay. Continua così. Ottimo, Shay. Non farti innervosire dagli altri. Non sembra, ma lo fanno per il tuo bene. Era ora che arrivassi. Non vorrei mai far aspettare una signora. Non sono una signora, ricordatelo. Sono la tua insegnante. E un tuo superiore. Beh, almeno una cosa è vera. Allora, cosa faremo? Vedremo i mille modi di uccidere. Voi due, rendetevi utili, sorvegliate Shay. Puoi uccidere senza farti vedere. da dietro un angolo e il bersaglio non se ne accorgerà nemmeno ben fatto sono sorpresa ah. Il classico Covone. Nasconditi lì e sorprendi il bersaglio quando è vicino. Da dietro un angolo e il bersaglio non se ne accorgerà nemmeno. Non c'è dubbio, te la sai cavare da solo. Meglio di ciò che mi aspettavo. Sei davvero diventato più bravo. Sei oh, adesso non montarti la testa. Shay, seguimi. È ora di imparare a sopravvivere alla frontiera. Penso di essermela cavata abbastanza bene finora. Forse, ma c'è altro che posso insegnarti. andare a caccia usa tutti quanti i tuoi sensi per trovare la Non bisogna mai uccidere senza motivo. Usiamo ciò che ci dà la natura. Bene, ora... Con queste potrai tenere vicine le pistole. Achille ha un'altra cosa da mostrarti. Sì, puntuale in futuro. Ugh. sentito dire che hai un'ottima mira. Davvero belle. Grazie, mentore. La nave mi chiama, Achille. La gente di Haiti farà buon uso dei tuoi doni. Spero che ritroverai ciò che hai perso. Perso? I Templari hanno rubato due manufatti preziosi. Un manoscritto antico e la scatola che permette di capirne il senso. Ho seguito i Templari fino a queste coste. Ma d'ora in poi tocca a te, amico mio. Addio ad uguale. Chiunque possieda i manufatti può accedere ai siti dei precursori. Dobbiamo recuperarli a ogni costo. Dove si va? Ovunque ci conducano i Templari. Liam, non è proprio da te partire senza un piano. Uno senza piano. Scegliamo noi dove combattere. E noi? Noi siamo più forti sul mare. Hai ragione. Salpiamo allora. solo una pista, Shay. Speriamo che ci porti vicino ai manufatti. Quindi Achille ti ha dato questa missione? No, io devo assegnarti una missione. Cerca di scoprire cosa ha rubato Makanda. Devi recuperare la scatola dei precursori e il manoscritto. Ecco il tuo E qual è il tuo? Guardarti le spalle. Achille non si fida molto di me, vero? Tempo al tempo, Shay. Vado per lui. Riterrai ben più della sua fiducia. Liam, tu sai cosa sta scrivendo Achille? Vedo che sta sempre nel suo ufficio, sepolto dalle carte. Capitano a Barra, Tiene registri, scrivere su conti, studia quel poco che si sa dei frutti dell'Eden. E ovviamente si tiene in contatto con gli assassini degli altri continenti. Ovviamente. Liam... Sei proprio un palo nel culo quando dai per scontato che tutti sappiano quello che sai tu. Che posso farci se Achille vuole che sia informato sulle nostre controparti in Europa e altrove? Chi sei, il figlio prediletto? Connor è il figlio prediletto, è l'unico. Allora è il suo erede. Connor erediterà la sua okay. casa. Tu sarai mentore. Vedremo. Come vuoi, principe reggente degli assassini. Chiamami di nuovo così e ti do impasto agli squadri. Mm. Qua capitano! Credimi, venderesti chili di quelle ragoste in Francia. Ah, ecco il venditore di cavoli. Era ora. Abbiamo un indizio su quel manoscritto. Mi stupirebbe sapessi leggerlo. Nessuno ci riesce, imbecille. Ecco perché i templari ci stanno mettendo tanto. Ma un alleato li ha spiati per conto nostro. Un pirata? Una spia amica dei pirati. Salperemo per anticosti. Sarà un buon banco di prova per quella latrina che chiami nave. <ride> Quanto possiamo fidarci dei pirati? Li considero come fratelli, fratellici. Quando sarà il momento ci aiuteranno a combattere i Templari. Se sì, solo gli inglesi si rendessero conto che i Templari li stanno manovrando. Quindi i Templari hanno davvero in pugno le colonie? Non proprio. Ma la loro influenza è molto potente. E la spia che dobbiamo incontrare? Non devi preoccuparti. è Potrebbe... Eternità. degli amici in entrambe le flotte. Quella francese e quella inglese. E conosce quello che succede da queste parti più di quanto tu possa mai sperare di sapere. Liam... Cosa mi puoi raccontare di Adewale? È evidente che lo avvieni molto. Sì, ho avuto l'onore di lavorare con lui. Non ho mai conosciuto nessuno così dedito alla causa. Ma non è solo questo. Adewale era già una leggenda prima di unirsi alla confraternita. Era un pirata, il flagello delle Indie occidentali. A contatto con personaggi come Barbanera, Woods Rogers e calico Jack Rackham. Aprite le vele! Ci muoviamo! Aprite tutte le vele! Via sì, i coltellacci! Terzarolate i treni! Calate i velacci! Lascate, via dal vento! Ancora... ¡Let's Senza. Lì, capitano. Un vascello inglese. E pare che sia in pericolo. Va benissimo. Forse dovremmo aiutarli a finire in fretta in fondo al mare. Non siamo affrettati. È pieno di merci reali. Guarda con il binocolo. Dai un'occhiata a tu stesso. Che bellezza. È la giornata giusta per alleggerire le tasche di Re Giorgio. Attenzione. Basterà qualche sparo. Non esagerare o annuncerà tutti gli uomini in Let's check it off. We the vedere chi sei capitano forza uomini il bottino è nostro per la morrigan Il mare da qui ad anticosti è pericoloso. Rinforziamo la Morrigan prima di proseguire. È un capitano di porto, qui vicino. Spendiamo i nostri soldi in miglioramenti. Non sapevo ci fosse una confraternita ad Haiti. Sì, François Macanda è il medico. Molti dei suoi sono reclutati tra i morti. Sono gli schiavi fuggiaschi e i loro figli, giusto? Esatto. È un peccato. Scappati da condizioni orribili e poi uccisi dal terremoto. Ma... Haiti è una colonia francese, no? Sì, lo è. E qui gli assassini aiutano Re Luigi. Ma ad Haiti i francesi possiedono gli schiavi che vengono liberati dagli assassini. La nostra battaglia va al di là della politica scena. Un piccolo villaggio di E questo è il posto. Ci sono solo pescatori con i loro attrezzi. Sì, la pesca è fondamentale per per sé. Ma andrà benissimo per quel che ci serve. I francesi furono i primi a pescare qui, ma Re Giorgio pretende sempre di più. E i locali stanno nel mezzo. che tutte le vele am bella no Yeah, yeah.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 Le chasseur ci sta aspettando. Il mare da qui ad alti costi è pericoloso. Ma la Morrigan è abbastanza resistente. Ehi hey, di bordo, altri pescatori da per sé. Il nemico pattuglia con nemiche! Stanno facendo affondare i pescherecci Saranno che i pescatori abbiano invaso la loro zona La pagheranno Guarda caso, si frappongono proprio tra noi e Antigosto Che ne dici se li facciamo affondare tutti quanti? Una volta tanto mi trovo d'accordo con te, Shea. Questa sì che è una sorpresa Il amico spia è già lì ad aspettarci. Sì, spero che Le Chasseur abbia altre informazioni sul manoscritto. Può darsi che abbia già scoperto come funziona tutto. E io sono l'imperatore di Roma. Ave oh, Cesare. Arias Raza. Meggio cielo, un uomo è davvero libero. E ne pensi, via. Siamo qui per una ragione, sì. Serve la libertà, non puoi nemmeno assaporarla e qui dentro. Vuoi determari infermati. Finché ci saranno loro, non mi sentirò. Io penso che dovremmo soltanto parlare con loro, invece di stare nascosti. Perché vorresti? Del sorriso l'augurio di buona giornata mentre ti ammazzano. Beh, eh, certo che no. Sono bastardi assassini che vogliono dominare il mondo, mondo. i gno. E noi non abbiamo niente a che spartire con loro. E le chiuse! Sedetevi! A prua! Mettete Spento il peggio al vento! Merce in acqua, capitano! Eccola lì! Anticosti! Il decessore dovrebbe essere lì! E se siamo fortunati, saprà dove trovare il manoscritto. La tempesta sembra pericolosa. Riducete le vele! Forza! Siamo avanti! Piegate tutte le vele! Scusate i gambi e controvelarci! Tracca qui capitano. Siamo giunti all'isola di Anticop. Ho preso in prestito questi progetti dalla Marina inglese. Non ho mai visto niente di simile. Bene, ci serviranno armi più potenti. Le chasseur, permettimi di presentarti un amico. Si chiama Shea Cormac. Signore, buone notizie. Su questa stessa nave ho intravisto il manoscritto che cercate. Era redatto in una lingua esotica, a me incomprensibile, piena di disegni. Piante e animali degni di un vero piomane. Non c'erano delle carte? Nessuna mappa? No. Forse è necessario qualche codice, ma né io né gli inglesi lo conosciamo. Dov'è il manoscritto ora? L'uomo che l'aveva la agiva per conto di un certo Washington. Conosco quel nome. È un importante templare, non è vero? Già. Lawrence Washington aveva grandi ambizioni e i templari l'hanno aiutato. Sì. Andiamo a cercarlo. Ti siamo debitori? della sorte на Comunque metta piede questo Lorenz Lawrence Washington. Liam! Finalmente inizia a entrare nel giusto spirito. È un templare e un politico. serve altro. Bene. Mollare l'ancora! Scusa, ma da quando scivallie può darci ordini in questo modo? Siamo assassini, proprio come lui. Ha più esperienza e conosce meglio queste acque. Perciò da queste parti comanda lui. Senti, mi comanda bacchetta anche alla tenuta. Quindi conosce anche la terra, meglio di me, è un cane da tartufo? Ostra rispetto, Shea. Sì. Lui dovrebbe rispettare me, Liam. Io rischio la vita come tutti qui. La rischi anche di più, direi. Ma il punto è che Chevalier riflette e pondera prima di prendere una decisione. L'esperienza accumulata glielo permette. Mi domando quanta esperienza mi serve ancora. Prima di poter decidere quando svegliarmi o agire. Liam, a volte penso di essere meno adulto ora di quando eravamo bambini. Dormivamo scomodi e scroccavamo il cibo, ma almeno decidevamo dove e quando. Alle brize! Prendiamo il vento! Legate gabbie contro velacci! Mercia in acqua, capitano! Quello è Grace. Legate gabbie contro velacci! Togliete le vele! Tassatele al vento! Tassate i coltellacci! Why? Sì, il vento! Legate i coltellacci! Tutte le vele! Calate l'acqua! Spieghiamo Well Via i coltellacci calate l'ancora